A volte è difficile capire se abbiamo bisogno di perdere qualche chilo o, al contrario, magari c'è bisogno di aumentare di peso. Esistono alcuni strumenti a costo zero per capirlo e oggi ne vediamo uno. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno, finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Come anticipato, oggi e la prossima volta vedremo gli strumenti per capire se il nostro peso è quello più corretto per noi oppure se bisogna modificarlo in qualche modo. Il costo di questi strumenti è praticamente nullo. Si tratta di sapere quanto è alti, avere una bilancia, un metro da sarta e una calcolatrice. Lo strumento che vedremo oggi si chiama Indice di Massa Corporea o più comunemente BMI, dall'acronimo inglese Body Mass Index. Storicamente è lo strumento più utilizzato eh, dai sanitari per classificare una persona come sottopeso, sovrappeso o obesa. Molte aziende farmaceutiche propongono anche strumenti o accessori per il calcolo veloce di questo valore, come quello che vi mostro qui a fianco. Non è nient'altro che un centimetro ma disegnate una serie di scale che rappresentano l'altezza e il peso e combinate insieme danno come risultato il BMI. Questo tipo di scale si trova eh, anche su alcune bilance professionali ma sia in un caso che nell'altro ho difficoltà a credere che siano strumenti pratici o importanti. Per calcolare il BMI in realtà basta una calcolatrice. La formula è abbastanza semplice, bisogna dividere il proprio peso in chili per il quadrato della propria altezza in metri. Una volta ottenuto il risultato dobbiamo confrontarlo con gli standard. Eh, al di sotto di 18,5 si è sottopeso, da 18,5 a 24,9 si è peso, da 25 a 29,9 si è sovrappeso e oltre 30 si è obesi. Questi valori valgono per uomini e donne dai 18 ai 65 anni. Al di sotto e al di sopra questi limiti di età le cose cambiano un pochino. In giovane età infatti l'indice di massa corporea ha degli standard molto variabili che dipendono dall'età stessa. Se un BMI di 22 è totalmente accettabile a 17 anni non è più così a 8 anni perché dovrebbe essere molto più basso. Esistono delle curve che mostrano per ragazzi e ragazze quali sono i valori ottimali del BMI a seconda dell'età e sono quelle che vi mostro ora. Il metodo di calcolo non cambia, ma cambia il significato del risultato. Come vedete ci sono dei numeri sulle curve sulla destra. La curva più in basso ha il 5, quella al centro ha il 50 e quella più in alto ha il 95. Ai lati dei grafici abbiamo il BMI, mentre alla base l'età. Ora, se noi andiamo a considerare un bambino di 10 anni con un BMI di 22, ci accorgiamo che il punto nel grafico ricade a ridosso della linea 95. Cosa significa? Quel 95 indica che il 95% dei bambini è al di sotto di quel valore. Siamo quindi in uno stadio di eccesso di peso da risolvere. In realtà quando siamo sopra la curva 85 siamo in condizioni di sovrappeso, mentre quando siamo sopra il 95 siamo in condizioni di obesità. Il sottopeso si verifica invece al di sotto della linea segnata con 5. Queste tabelle le trovate anche stampabili nel sito del CDC americano per bambini e bambine. Vi metto il link in descrizione di queste e anche della spiegazione dettagliata in inglese. Abbiamo quindi visto la validità del BMI in età pediatrica e nell'età adulta. Ora andiamo a scoprire qualcosa che ancora non funziona proprio perfettamente, ovvero la validità del BMI oltre i 65 anni. In età adulta il BMI ideale è tra 18,5 e 25, mentre si alza in età avanzata. In alcuni testi specifici per l'alimentazione negli anziani, come per esempio quello che sto mostrando qui a fianco, l'argomento viene discusso molto approfonditamente e il consenso generale è che l'anziano ha effetti positivi sulla salute con un BMI che va da 24 a 32, col più basso rischio con valori che vanno da 27 a 30. Le donne possono superare questi valori andando avanti con l'età anche di 2-5 punti. Bene, ora che abbiamo le idee chiare su come valutare il risultato del BMI vale la pena andare a vedere quali siano i difetti di questo calcolo. Il primo e più evidente è che si basa solo su peso e altezza. Questo significa che una persona alta 170 cm e pesante 80 kg risulterà sovrappeso in qualsiasi situazione mentre potremmo avere situazioni molto diverse ad esempio si potrebbe avere una bella pancia oppure dei muscoli molto sviluppati ovviamente in questo secondo caso non ci sarebbe niente di male a pesare un po più del consigliato questo difetto può essere corretto solo con altre misurazioni non è possibile infatti distinguere una persona con un eccesso di grasso da una con una grande quantità di muscoli senza nemmeno vederla un altro difetto molto importante è che ci si è accorti che con il calcolo spiegato poco fa il BMI eh, viene sovrastimato in persone molto alte che tendono quindi a venire considerate più corpulente di quanto effettivamente siano e sottostimato nelle persone molto basse che risultano eh, più magre rispetto eh, alla realtà controllata con altre metodiche. Per ovviare a questo problema, nel 2013 i ricercatori dell'Università di Oxford hanno sviluppato un'equazione un pochino diversa e più complicata, che vi mostro qui a fianco. In pratica le differenze sono che l'altezza non è più elevata al quadrato, ma per 2,5, e il tutto è moltiplicato per 1,3. Con la vecchia equazione, una persona alta, 1,90 m, e pesante 70 kg, quindi magro, avrebbe avuto un BMI di eh, 19,7, quindi tutto sommato accettabile. Con la nuova equazione, il BMI diventa di 18,3, che è al di sotto del limite di 18,5 fissato sopra, restituendo quindi un risultato sottopeso. Allo stesso modo, una persona di 1,5 m pesante, 65 kg, sarebbe stata al limite del sovrappeso con la vecchia equazione, ma già in obesità con la nuova equazione. Come vedete quindi il BMI non è sempre facilmente interpretabile e a volte può trarre in inganno. Nel prossimo video vedremo un secondo strumento che, associato al BMI, può dare molte indicazioni utili. Bene, questo è tutto. Come sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi qui sotto, sono a disposizione. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti.